hanno deciso di venire al Bilea. e lì allora lì ho dovuto correre tanto su e giù perché loro dovevano avevano sempre qualcosa da organizzare erano tanti poi dopo avevano avevano il, i russi quelli di Modena avevano i russi da organizzare avevano il battaglione Insomma, c'eravamo in tanti quando siamo arrivati lì al lupo. Siamo partiti da Secchio una notte e siamo arrivati quasi giorno a Valestra. Poi a Valestra siamo stati lì, siamo stati lì un giorno, poi alla, alla sera siamo ripartite alle due e mezzo, eravamo al lupo. Che quando siamo partiti da Valestra, quasi quasi eravamo. Sulla strada di Casina Albinea si vedeva ancora il serpentone perché c'era tanta di quella gente, fra gli inglesi, i tutti i gufi neri, tutti quelli lì del comando unico, c'eravamo in tanti che ti dico io. E dopo siamo stati tutti il giorno lì. Poi, la sera dopo, verso mezzanotte, così sono partiti i ragazzi e sono andati, sono andati giù l'attacco cominciato a sparare e poi c'era la corna musa che suonava perché loro, loro dicono che quando vanno in combattimento gli inglesi sparano insomma cioè suona la corna musa poi dopo e dopo, dopo chi sa detto io non mi ricordo in quante c'eravamo ma qualcuno c'era io e un'altra ragazzina, anche lei una magretina, una piccolina, lì di Villa Minozzo, e ci ha detto che dunque, voi avete il compito domani di andare in cerca di feriti, perché se abbiamo dei feriti qualcuno deve recuperarli. Allora, niente, poi al mattino, noi, appena si è fatto un po' giorno, abbiamo, abbiamo detto adesso cosa facciamo, non c'è anima viva in giro. Nessun partigiano era tornato indietro, nessuno aveva detto da lì, si vede che tutti erano scappati, ma tutte le, da tutte le parti, nessuno. Ora abbiamo cominciato subito, ho detto ma ce ne saranno, ce ne sarà dei feriti, adesso andavamo in tutta la casa a vedere se c'erano dei feriti. Infatti poi aveva nascosto un inglese che aveva una pallottola nel ginocchio e dentro a un carro di letame con della paglia sopra e aspettava che venisse un po', un po' sera per spostarsi, che qualcuno andasse a cercarlo. I due feriti, l'inglese e Gordon, li hanno messi in una, in una casa di un fabbro, una specie di officina, e li hanno tenuti un po' lì, poi li hanno cominciati a spostare, sempre di notte a spostarli un pochino, che poi loro li hanno portati a Pallanzano nel, nel Parmense e poi sono venuti l'elicottero a prenderli che li portavano a Firenze. E questo ragazzo, questo ragazzo eravamo solo noi due non... e questo, questa famiglia che aveva questo uomo dentro al carro che gli portato lì dei partigiani poi l'hanno lasciato lì. E, e dice io, allora abbiamo detto noi, noi siamo, cerchiamo dei feriti, allora hanno detto beh, noi ne abbiamo uno. Dopo, quando è stato sera, quando è stato quasi sera, ha detto, allora vi, vi, vi portiamo su, su Casola, che c'era la strada fra Casina e Albinea, e, e c'era proprio indosso, perché poi lì finiva la cresta della montagna, e poi si andava giù, perché si andava poi in fondo al fosso, dove poi si andava su Valestra, ma era tutta roba di chilometri e chilometri. E questo, questo qui, noi va bene, noi andiamo su, lui aveva due mucche con questo carro. Quando siamo proprio sulla strada, proprio, proprio nella cosa, i tedeschi che erano al rastrellamento a Baiso, ci hanno sparato. E cominciamo le pallotte a destra e a sinistra, questo uomo ha preso via il bastone davanti che teneva il carro dell'etame, l'ha lasciato andare giù per terra, e poi via con le mucche scappato, via lui, no? E noi siamo rimasti lì, questo ragazzo, poi ha detto che ha fatto gli urli perché, sai, aveva la pallotta proprio dentro il ginocchio, chissà che male. Poi dopo abbiamo aspettato che nella serata qualcuno ci è tornato a prendere, adesso poi non mi ricordo bene, so che siamo andati a dormire poi in fondo al fosso, tornato qualcuno a prenderci, ma eravamo lì con questo qui, l'unico che abbiamo, come ferito, abbiamo recuperato quello lì, noi, e gli altri più gravi erano andati, che erano poi due, due capi, diciamo, il capitano Liss e Gordon.